e bentornate in un nuovo video eh, video in collaborazione con la super Medica Paola Style a cui mando un bacione voglio bene, e eh, 5 oggetti che parlano di me devo dire la verità non è stato molto semplice trovare solo 5 oggetti che parlano di me perché in realtà un po' tutto qua parla di me però eh, i miei 5 oggetti preferiti eh, non è stato facile ma ce l'ho fatta ma partiamo subito senza perdere tempo. Per la gioia di Paola, il primo oggetto che mi rappresenta è sicuramente questo, un calendario dell'Avvento. Io amo tantissimo il Natale, adoro il Natale, non vedo l'ora che arrivi, eh, mi piace da matti. Eh, io inizio ad agosto a cantare a Paola tutte le canzoncine di Natale infatti eh, lei è contentissima. Mm. E, eh, e niente, quindi, sicuramente una cosa che mi rappresenta appieno è proprio questa, perché questo è proprio il fulcro del Natale. Io adoro regalare, adoro ricevere le sorprese, eh, adoro tutto ciò che è natalizio, adoro addobbare a, ca addobbare a casa, <ride> Dite l'italiano, adobbare casa per Natale e creo tantissime cose poi sul Natale. Quindi. È proprio il momento in cui la mia creatività uh, si espande. E, e quindi niente, questo sicuramente è il primo oggetto che mi rappresenta. Il secondo oggetto che mi rappresenta è questo piccolo Snoopy. Allora, questo oggetto mi rappresenta per più di una cosa. Beh, innanzitutto sembra un pilota, come potete vedere. Sapete che io vivo su... Mh, lavoro in una compagnia aerea sono nata e cresciuta in mezzo agli aerei quindi il pilota mi rappresenta lui ho preso alla nasa a orlando in uno dei miei tanti viaggi uno dei viaggi più belli che io abbia mai fatto purtroppo con una persona che adesso non è più nella mia vita e um, però lui mi rappresenta perché è un po insomma beh lui è vestito da astronauta però rappresenta eh, il mio essere eh, sognante, io amo anche le stelle, amo beh, già la boa desettuale, si sa che sono le stelle, sono sempre di mezzo, eh, amo sognare, sono una sognatrice, mi piace l'universo, credo nell'universo, no? e quindi lui sicuramente mi rappresenta in questo senso, quindi è la parte mia eh, creativa, sognatrice, insomma del mio io, ecco. E anche rappresenta, insomma, un po' quello che io faccio tutti i giorni. E... e poi io adoro Snoopy. A me piace tantissimo, sono cresciuta con Snoopy. Lo adoro, lo adoro, lo adoro, lo adoro, lo adoro. mi piace tanto. E lui viene sempre con me, eh, dove sono io. Un'altra cosa che mi rappresenta appieno pieno è sicuramente la stoffa. Sapete che io cucio tanto e quindi stoffe, gomitoli, fili come vedete li ho un po' ovunque, aggiungiamoci anche questo e, e questo mi rappresenta pieno perché rappresenta l'attività alternativa che sto svolgendo e che mi piacerebbe fosse la mia attività principale e eh, appunto ehm, riguarda il cucire, il creare, il ricamare a mano, lo sferruzzare eccetera. Un'altra cosa che mi rappresenta appieno e rappresenta il percorso che ho iniziato a giugno, eh sì a, giugno, a gennaio scusatemi, il primo di gennaio sapete che io ho iniziato a volermi bene, quindi a mangiare meglio, a prendermi cura di me, sono questi due oggettini. Questi servono per la skincare. Eh, se volete vi faccio un video a parte, questo si chiama Star Lift, ed è uno strumentino che eh, lavora con gli ioni e ehm, se volete vi faccio un video a parte se volete saperne di più questo l'avevo comprato in Austria ehm, e questo è una giada, l'ho comprato a Hong Kong per meno di 5 Hong Kong Dollars ehm, ed è una pietra per fare il massaggio gua sha. anche di questo se volete ve ne parlo in un video ehm, qua lo trovate costa un botto perché Adesso è diventato un po' di moda, quindi lo trovate dai, fate conto, dai 10 ai 30 euro. Io in realtà l'ho pagato meno di 5 euro, quindi eh, a Hong kong, kong Cina ve lo tirano proprio dietro. E, e questo serve proprio per fare i massaggi liftanti per il viso. Eh, perché ho scelto questi due oggetti? Perché appunto rappresentano il mio nuovo percorso, quello del io mi voglio bene, io mi amo, io mi prendo cura di me. Eh, tanto lo invecchierò anch'io per carità. Questo non è che con questi due cose non avrò le rughe o non mi, non, non mi cadrà la faccia a pezzi. però magari mi fa sentire un po, più, un po' più amata, non so, un po' più curata, mi fa sentire meglio con me stessa. Non lo so. Comunque, rappresentano questo nuovo percorso di amore verso me stessa che ho iniziato il primo di gennaio. L'ultima cosa, l'ultimo oggetto. Uh, che mi rappresenta, è questo. Vabbè, a parte il fatto che si è ingarbugliato, a parte il fatto che io amo uh, le collane lunghe, ma va bene perché mi rappresenta. Questa è una bola che ama angeli. Uh, a me piacciono tantissimo, io credo tantissimo negli angeli e questa rappresenta la parte spirituale che è in me. Eh, io credo che siamo protetti da qualcuno e qualcuno veglia su di noi, eh, ci credo profondamente e eh, questo io lo porto sempre con me perché mi ricorda chi mi vuole bene, ma eh, soprattutto eh, ricorda al mio angelo che io sono qua, guarda giù e aiutami. <ride> no, beh, a parte gli scherzi, mi, mi piace il tintinnio, mi, mi, mi ricorda, ricorda a me stessa più che altro chi sono, cosa voglio essere e, e cosa sto facendo. E, e quindi questa mi rappresenta sicuramente appieno perché appunto è la mia parte spirituale. Ed ecco, questi sono le mie cinque, i miei cinque oggetti che mi rappresentano di più. E... spero di non avervi annoiato spero che vi siano piaciuti e eh, vi mando un grosso bacione andate a vedere il video di Paola che sicuramente sarà molto più bello del mio <ride> un bacio ciao